Trasmettendo dal vivo, care amiche ed amici, sto trasmettendo dal vivo e sto trasmettendo con questa vecchia web camera, e quindi che vi posso dire che sto trasmettendo dal vivo e vediamo un po' di arrangiarci, ci dobbiamo sapere arrangiare. Ma dopo tanti giorni riesco a fare questa live e eh, ciò di cui vi voglio parlare è niente poco di meno che di un problema di un problema che ci affligge a tutti intanto vediamo se c'è qualcuno ciao karim pelosi buonasera karim pelosi avete notato che molte volte ai cannot live with you hello my friend hello my friend i cannot live with you uh, buon weekend happy weekend To all of you avrete notato che qualche volta eh, noi ci iscriviamo a dei canali ci iscriviamo a molti canali e, e poi andiamo a guardare nella lista dei canali a cui eh, siamo iscritti e, e vediamo Che risultiamo disiscritti risultiamo disiscritti quindi come può essere che, che ogni tanto ci di risultiamo disiscritti dai canali che seguiamo addirittura ri ri eh, riceviamo le notifiche ma ma riusciamo a essere disiscritti? è un qualche cosa che, che mi fa impazzire veramente eh, mi fa uscire fuori di testa come si vede dall'anteprima ma come è possibile come è possibile che che stiamo abbiamo un mucchio di, di iscrizioni siamo iscritti a un mucchio di canali e improvvisamente youtube ci comunica che, che ci sono sparite le vediamo un po intanto ci metto un po di Vediamo un po', scusate un po'. Ecco qua ho trovato un po' di hashtag, adesso ci metto l'hashtag, sto editando il video. Ehm Verità, falsità, bugie, sto cercando delle soluzioni. Ecco qua, ecco perfetto. Allora mi posso dedicare a fare questo video? E leggiamo i commentari, scusate. Allora, Lone Wolf 74, ciao. Samuel Uliano, stima per te, Karin Pelosi. Come mai Io ho una chiave inglese di fianco al nome? Cari, forse perché devi andare a fare meccanica ma no perché ti avevo messo la scorsa volta come amministratrice della chat mariano caro Santenciani, io sono iscritto al tuo canale con l'ATTAC, Ah, bene sono contento allora di premio ti aggiungo come moderatore eh, a me non mi staccano manco se mi puntano la pistola spero che non lo facciano mai lone wolf ciao cari vabbè eh, sei amministratore di chat ti ti facciamo io faccio oggi tutti gli amministratori quindi eh, che, ormai ci ho fatto l'abitudine me ne è sparita una stasera e ecco spariscono le, le iscrizioni ma io vado nella mia pagina iscritti nel vecchio nel vecchio formato diciamo che ci abbiamo a disposizione no della della community nella vecchia community puoi andare in iscritti e per esempio mi dice che a g live mi devo iscrivere io mi iscrivo mi sono iscritto anche a giuseppe flaco montefiore ma io eh, è da un po di tempo che ero iscritto a quei canali io non riesco a capire perché mi disiscrivano oppure perché io vado a vedere un canale nel quale non risulto iscritto secondo la pagina che ho di iscrizioni si sente no bene e invece vado a vedere la pagina del canale e sono il risulto scritto però nel mio canale nella pagina iscritti non risulta iscritto non so forse perché devono migliorare la versione nuova di eh, youtube studio creator studio perché quella versione vecchia ormai si vede che de devono mettere soltanto che nella versione nuova ti dicono gli iscritti degli ultimi 28 giorni non tutti quanti e quindi non so come faranno ci sono parecchi malfunzionamenti vado a cenare vi auguro una buona serata a tutti manara 65 buona cena mi raccomando e... ciao manara buonasera cari pelo buonasera mariana 65 un qualche errore di programmazione forse perché eh, è sempre stato così con la versione vecchia forse adesso che devono passare dalla versione vecchia alla versione nuova ci saranno dei problemi comunque per il momento con la versione nuova puoi vedere gli iscritti degli ultimi 28 giorni a me hanno cancellato da canali a cui ero iscritto e che seguivo e si vede anche che se tu non sei un follower attivo siccome loro devono mandare migliaia di notificazioni o miliardi di notificazioni preferiscono non mandare le notificazioni di quei canali che non seguono attivamente altri canali quindi se tu non segui attivamente i tuoi iscritti ti disiscrivono perché dicono forse lui non sta seguendo nessuno e quindi purtroppo questo è un problema condiviso vedo dalla maggior parte di voi purtroppo non dovrebbe essere così ma è così e che, e che cosa fare che rimedio porvi io faccio questo video adesso poiché che ho messo un buon focus una buona logena sul tetto della mia stanza e ho trovato il trepiede del, della mia vecchia webcamera del 1999 comprata eh, non so se in dicembre 1999 ma probabilmente è un modello anteriore al 1999 a ah, bisogna attivare la campanella sì quello per ricevere la notificazione ma io se vado a vedere nella pagina dei miei iscritti io molte volte non risulto iscritto allora faccio clic, apro un'altra finestra, il profilo nel quale dovrei essere iscritto. E si apre il canale di un mio iscritto nel quale figuro io iscritto, però nel mio canale non figuro iscritto a quel canale che si è iscritto a me. E non riesco a capire perché invece accedendo al sito del mio iscritto io figuro come iscritto. Perché c'è questa confusione? Per esempio, non so se. Se pure voi potrete guardare qua no? Io faccio clic qua! E mi appare che i primi due mi devo iscrivere ma io sono già iscritto non solo se faccio a me hanno cancellato canali a cui ero iscritto e che seguivo idem a me attivare la e poi mettere a priorità alle notifiche di youtube mentre per le iscrizioni mancanti un non saprei se per esempio faccio link faccio clic in questo link magari in una finestra a parte ecco io risulto iscritto qua in questo canale io in quel canale che vi ho dato il link adesso risulto iscritto eppure nella mia pagina iscritti della della vecchia creator studio non della nuova perché adesso hanno fatto youtube studio ma la versione vecchia cioè quella che avevamo prima che la cambiassero ti dice tutti gli iscritti che hai io ne ho 1530 ti dice tutti gli iscritti che hai. Invece la nuova eh, pagina di iscritti ti dice gli ultimi dei 28 degli ultimi 28 giorni. E che faccio? Che se io esploro i, i canali nella nella nella vecchia forma de, della pagina di iscrizioni mi devo iscrivere a quasi tutti. E non capisco perché. Poi invece apro il canale e risulto iscritto. Eh, Lone Wolf, tu sei iscritto al mio? Vediamo. Ah, segnala rimuovi, metti utente, rimuovi moderatore. No, io voglio andare a non so come. vediamo un po qua c'è già una pagina aperta da bla bla, bla. si sì, iscritto con campanella attivata carolone wolf è successo poi eh, mi debbo scusare con tutte e tutti voi naturalmente vi auguro sempre di avere una buon fine settimana ancora forse non l'ho fatto ma eh, sono passati 3 4 5 giorni che non ho guardato i video di tutte e tutti voi perché ho avuto da fare sono dovuto uscire infatti ho fatto dei video anche da fuori casa penso vediamo un po adesso voglio mettere questo video in community live però ho fatto dei video da, da fuori casa e ho fatto due video con un tablet super economico ecco qua adesso condivido nella mia community perché così chiunque non abbia ricevuto le notificazioni riceverà questa notificazione riceverà Ecco qua che sto dal vivo infatti l'ultimo video l'ho fatto sei giorni fa purtroppo ne ho fatti due sei giorni fa e poi una settimana fa ne ho fatti qualcuno due settimane fa sempre dalla macchina e quindi ne ho fatti pochi ultimamente e quindi forse per questo capisco perché eh, mi state seguendo poco pochi eh, bla, bla bla vediamo qua dove sto però c'è questo problema problema che io ho avuto sempre con gli iscritti allora Bene, bene, Lone Wolf 74, grazie anche io al tuo. Lone Wolf, mi sono iscritto al tuo ora, dice Karim Pelosi. Grazie, ricambio. ortus biologicus, ciao, Hortus bio, biologicus, vegetarianus, mitico, grande san, anche tu fai dei bellissimi video, bellissimi, veramente. A me manca... Eh, mario circello che da molto che non, non, non lo seguo poi Dani love love fanny danza tu youtube tu a yeah. bu We like bro ok ciao ok ciao e buon fine settimana Dani love love fanny si può dire che hai il nome più corto che io ho letto in youtube è anche molto carino allora buon fine settimana poi eh, scusate se scusate se ultimamente non ho guardato i vostri video perché ho avuto molto da fare come avrete potuto constatare io ho fatto pochi video le ultime settimane ormai è da più di una settimana che non produco molti video perché ho avuto da fare purtroppo e quindi cerco di recuperare adesso ho fatto delle live una settimana fa ma gli ultimi video che ho fatto in abbondanza due settimane fa quindi in pratica è da due settimane che non carico video anzi tre settimane Tre settimane che proprio era il, il 3-4 settimane fa che era il pieno della produzione. Poi vorrei salutare il mio amico, carissimo amico Andrea. Vediamo un po'. Andrea Cappelletti, che lui c'ha una community e io mi sono iscritto ho portato molte persone nella sua community e qua vi lascio il link però sinceramente eh, non ho avuto un aumento di spettatori di visual di like di commentari come avrei voluto quindi per favore andategli a dire a andrea cappelletti che il suo sistema forse gli farà aumentare di qualche centinaio di iscritti al mese a lui ma a me non è che voglio dire io eh, ciò adesso eh, ciò circa quanti ho messo qua 1530 1530 iscritti 1530 un'applicazione mi da 2000 iscritti non so sulla base di che E un'altra applicazione eh, mi dà, mi dà di meno. E quindi voglio dire, sono contento che lui ha creato una community perché tutti e tutti noi eh, ci possiamo guardare e mettere in contatto tra di noi, però per il momento non mi ha dato i risultati che avrei voluto. Quindi come dire, bisogna seguire i canali a cui ci si è iscritti, è stato l'ONEWASH 74, ma succede poi che ci si incontra rinchiusi in una eh, bolla, bisogna espandersi, bisogna essere seri, e certo, però io mi sono ritrovato che soltanto per iscrivere e per seguire coloro che, a cui mi ero iscritto stavo sei ore col cellulare a mettere commentari positivi e a dare like allora non posso passare tutto il giorno così se mi arrivano cavolo 200 notificazioni al giorno pensa che io ho 1530 iscritti e soltanto 200 persone eh, interagiscono con me oppure io ho azionato la campanella che cosa succederebbe se 1530 persone tutti i giorni un video io c'ho la campanella attivata dovrei produrre 1530 commentari non posso e ci sono dei giorni che sono occupato esco di casa lavoro studio cerco di, di avere eh, di arrangiarmela perché anche se non ho un lavoro fisso do, dovrò fare qualcosa e quindi è logico che alla fine io preferisco più che commentare tutti i canali nei quali io sono iscritto Commentare soltanto chi commenta i miei video quindi all'inizio commento i nuovi iscritti e mi iscrivo e poi però eh, non commento cerco di disattivare la campanella a tutti quelli che non mi continuano a commentare perché altrimenti c'è una persona dalla thailandia che mi ringrazia nei miei commenti ai suoi video e non mi commenta più i miei video allora io che faccio se la metà delle persone che mi seguivano attivamente smettono di farlo, io gli continuo a commentare ogni video così poi mi ritroverò con 1600 notificazioni da commentare e a me mi commentano 20-30 volte in un giorno. E io mi sono allontanato da alcuni canali pure, io, io pure. Poi, po Sfuggire un video, ma bisogna stare dietro ai canali. Certo, ovvio, ma si alternano perché molte volte si accontentano che di commentarti due o tre volte e non ti commentano più piuttosto, 1530 che commentano pure quelli pure. Eh. Ma magari mi commentassero 1530 starei una settimana a, a, a commentarli tutti i loro video, però non lo fanno. E quindi io io inizio a commentare i canali di chi mi inizia a seguire, eh, adesso non attivo più la campanella in automatico. Perché? Perché tanto basta cercare nella lista degli, degli iscritti e si fa subito, nella pagina centrale del canale. Allora, io, la prima volta che si scrivono, mi riscrivo. Poi commento un loro video, anche se loro non ne hanno commentato uno mio. Se ricambiano, ricommento e così via. Perché la cosa giusta è un commento per un commento, un like per un like. Io il like lo metto con il commento. Anche se il commento che mi danno è negativo e mi mettono dislike, non me ne importa più di tanto, perché è sempre positivo per il canale. Ma eh, occhio per occhio, dente per dente, altrimenti io potrei pure stare 24 ore commentando i video di tutti quelli che commentano i miei video. Allora perderei tempo a ringraziare nei miei video e a commentare i loro video, poi a rispondere ai loro ringraziamenti ma io poi adesso cerco per evitare di sono stato giorni e giorni e giorni per quello anche che non ho fatto dei video nuovi a, a commentare i video di quelli che stavano iscritti al mio canale che io avevo azionato la campanella ma con degli scarsi risultati infatti se guardate i miei commenti nei miei video non è che sono centinaia e centinaia o migliaia Me ne sono piovuti, diciamo in una settimana, forse un, una cinquantina o un centinaio. Quindi voglio dire, certo, io magari commento più di quello che posso ricevere, non sono egoista anche perché io li guardo i video, non sempre, ho tempo, poi non voglio consumare la batteria del cellulare perché si surriscalda ormai. È un motorola moto it seconda generazione del 2014 stiamo al venerdì 13 dicembre 2019 quindi sono visto che mia madre me l'ha comprato in settembre o ottobre del 2015 in realtà 16 17 18 19 sono più di quattro anni che ha il cellulare allora che zona sei di Roma mi domanda degen sono di casal palocco il mio nome buddista è santen chan c'ho la libretta che ho preso rifugio nel buddismo in un tempio cinese ti danno questo libretto qua e dentro ti scrivono questo ormai mia madre l'ha plastificato me l'hanno rilasciato nel 92 e quindi si è stinto tutto però questo è il libretto del tempio son quan cinese Santen, e io ci ho aggiunto aggiunto chan perché fa più cinese buonanotte lone wolf io sono napoletano danny love love fanny danza tu you be yeah. Io pure, io a ah, bene ciao, Mole Princesa. Ah, vedo che eh, sei venuta adesso. Va ah, bene, eh, ciao. Come stai? Facciamo questa live estemporanea sul fatto che molte volte, nella vecchia versione di iscritti del nostro canale, noi risultiamo disiscritti dai nostri iscritti. Poi andiamo a vedere nel canale dei nostri iscritti e risultiamo iscritti. Ma come mai questa doppia informazione? Questa informazione così ambigua? Bene, sono contento, tutto ok. Leggi solo deni love, love, Dani o deni love, love, love, love, love, love, love, love. Bellissimo nome. Non so a che cosa ti sei ispirato. Degen, comunque sono stato a Roma qualche giorno, zona villa verde in periferia. Bellissimo. Sei stato al verde, mi immagino. Molly, principessa, sono i misteri di YouTube. Mi scuso anche con te Molly Principessa, se in questi giorni non ho potuto commentare gli ultimi tuoi video e mi scuso con tutte e tutti voi di nuovo che mi state seguendo. I apologies with all of you. On these days I was really so busy, so I have uh, I can not uh, see your videos in questi giorni sono stato così occupato che non ho potuto guardare i video di nessuno fatto sta che dalla mia ultima produzione fatta con il, il tablet della Eurocase, questo tablet economico e sono passati sei giorni credo perché purtroppo ho avuto altro da fare Ecco qua il mio tablet, super economico. Un cesso che distruggerei contro un muro. Però non posso comprarmene uno nuovo. Questo mia madre me l'ha regalato per Natale del 2013. L'ho portato quattro volte nella garanzia di fabbrica. E un anno dopo quattro volte nella garanzia estesa, mi si è bricchierato un sacco di volte. perché è partito qua si partito. e si è dichiarato un sacco di volte poi per fortuna sono riuscito a scaricargli il sistema operativo eh, di android che è il geliban e in pratica ogni tanto eh, si ha un semi e io riesco a recuperarlo reinstallando con una micro sd il sistema android che gli gli corrisponde e questo purtroppo la batteria mi dura a volte cinque minuti per quello lo devo tenere sempre attaccato android 4.2. Jelly ben questo tablet dopo 9 mesi 8 mesi mi ha dato problemi, problemi di batteria che si scarica in continuazione non dura più a volte dura 20 minuti 30 minuti a volte due minuti si spegne allora lo devo tenere sotto carica costante anche quando filmo poi è successo che quando gli ho installato il sistema operativo la camera di dietro che filmava bene. Filma opaco come se filmasse sott'acqua, non filma bene i colori. Filma nebbioso. Allora mi devo filmare con la camera di davanti che a bassa risoluzione e siccome c'è due microfoni, questo tablet, quando filmo con la camera davanti, mi fa la voce da papera. Allora ho scoperto che mettendo degli auricolari con il parlante. Tipo questi, del mio cellulare Nokia ascia 302, che c'ha il parlante. Forse registra bene. Questo è il cellulare Nokia ascia 302, che c'è 3,2 megapixel di camera di dietro, e davanti non ce n'è nessuna. Capite con che attrezzature mi ritrovo a, a filmarmi? comunque creatività beh eh, ogni tanto riesco a trovare in un fast, fast food eh, qualche lavoretto ma una volta ogni morte di papa sì sì perché in pratica esatto dice il 100 per cento di batteria ma è vero poi ogni programma che carico sulla, sul tablet mi dice la batteria eh, sta in ottime condizioni, ma io non ci credo. Io il lavoro che faccio a vita sono disoccupato, anche se sono perito ragioniere. E, e quindi ogni tanto lavoro ma vivo con mia madre. E il problema della disoccupazione alla mia età è forte, perché ho, il 26 gennaio 2020 farò... 51 anni ho superato il mezzo secolo capito e quindi eh, a me non mi danno il reddito di cittadinanza non me lo danno sono andato di qua di là come la strumpa palazza. ho rimbalzato di qua di là era un giocattolo cercatelo nel web che rimbalzava pazzarellamente e niente non mi hanno dato niente non mi hanno riconosciuto nulla allora niente eh, abbiamo parlato in questa chat della ragione per la quale poi c'è questa filmatrice che gli si è rotto il flessibile di nuovo due volte l'ho riparata una filmatrice del 2010 che filma in 740 x 480 in 8,5 megapixel al formato di alta risoluzione, qualche mese dopo che l'ho comprata, nel 2010 è uscita un modello migliore, sempre della Verio, che filmava in full HD e 12 megapixel. Vabbè, poi ci aveva WiFi, Bluetooth. Mi sono fregato, no? però eh, è successo che adesso la posso utilizzare soltanto con uno con un cavo. Che viene con un eh, oh, spinotto da una parte che è a v tipo stereo no che c'ha una c'ha tre sessioni per video e per audio destro e sinistro e poi dall'altra parte c'è tre spinotti di quelli colorati uno giallo uno rosso uno bianco per eh, inchiodarli al televisore allora così e con il telecomando, perché lo sportellino non funziona più, che è digitale, ma non ha lo schermo touchscreen, riesco a filmarmi con quella ciofeca di camera, tenendola connessa perché non si sa mai quando ha la batteria scarica. Però non mi filmo molto ultimamente con quella perché non, non dà gusto. Dovresti avere diritto al reddito di cittadinanza. Strano. Eh, vabbè io ho fatto la, tutta la procedura non me lo danno si vede perché appunto ho delle entrate saltuarie dai lavoretti che faccio da... comunque perunque e, e qualunque io adesso vedo che figurano tre iscritti e non vorrei essere ridondante e ho parlato mezz'ora non voglio stare qua inchiodato molto tempo anche perché facciamo le le 11 e, e stiamo tutti molto stanchi comunque vi invito perché voi molte volte mi chiedete ma quando sante chan che fai un altro video e se voi volete veramente incentivarmi a fare altri video Favore dovreste guardare i miei vecchi video, ne ho fatti più di mille, saranno 1500, 1000 e eh, passa. Poi molti di voi mi domandano giustamente, ultimamente, ma perché sei di San Marino? No, ma io ho visto che Social Blade è buona per raccomandare il, il tuo canale, allora mi sono iscritto. che se mettevo come paese italia stavo nel luogo 33 graduazione di social blade invece io furbetto che ho fatto la connessione è instabile attendi mentre tentiamo di ristabilirla Io che ho fatto, vedendo che in Social Blade il canale Sant'Enchan stava nel luogo 33.000 o 36.000, ho messo, ho geocalizzato il mio canale San Marino. Quindi in San Marino io ho il mio canale nel luogo, in un luogo che è in una posizione della dice che in san marino questa è la graduazione in social blade in san marino il mio canale e qua c'è la connessione insta il mio canale è il 27 in san marino poi c'è anche questo c'è anche questo canale sempre il mio san marino radio santa in dove io salvo gli episodi di, di spreche poi vi invito a guardare il canale di un amico comunque san marino radio santa in e dove io salvo ho salvato in passato i miei radio episodi di Sprecher chan e c'è questo canale di un amico lontano nella country il rank e 1872 quindi non molto in basso si sì, conosco a omless ecco qua vi ho messo il link di ambrogio del pata che è questo canale qua secondo anche quanto riporta social blade in san marino il mio canale san marino radio sante Chan, Sì, ogni tanto commento i suoi video veramente a tutta la mia solidarietà Qua per esempio ricevo le notificazioni allora dovrò mettermi a commentare tutte le notificazioni dei video che ho ricevuto delle notificazioni che ho ricevuto ma adesso non posso mi raccomando guardatevi il canale di ambrogio del pata e adesso siete ritornati a in tre a guardarmi mi dispiace abbandonarvi qua nel cuore della conversazione ma già abbiamo parlato delle stranezze delle iscrizioni in youtube problemi iscrizioni che spariscono sul canale di youtube Che poi è il titolo di questa live e quindi come dire purtroppo rieneva più non posso più continuare perché sono stanco cercate di comprendermi io oggi sono uscito di casa sono andato a cercare di fare qualcosa è più il tempo che passo cercando piuttosto che il tempo che riesco a fare qualcosa e infatti nell'ultimo video vediamo se lo trovo vi parlo dalla macchina ci sono molti miei video che ho caricato anche anni fa dai quali vi parlo dalla macchina non guido io guida mia madre oppure guida qualche persona che conosco però qua c'è il video ecco questo è il mio ultimo video che ho caricato dalla macchina perché eh, oh, si è, che è successo un errore ma come è possibile eppure eh, vediamo un po ecco qua ho messo male il link Perdon, vi chiedo scusa e questo il link corretto andate a vedere questo video quest'altro lo cancelliamo eh, e come potrete vedere io sono seguito da un sacco di persone che non parlano in italiano ma che mi seguono e que quello che dico in questo video nel quale io parlo dall'automobile mi seguono dalla thailandia dal vietnam dalla germania dal giappone dalla cina dalla corea eh, dalla russia dalla turchia non so perché e io contraccambio e loro mi seguono commentando i video vi ringrazio degli 8 like siete in due a seguirmi in questo momento anzi in tre in una pagina figura in tre mi raccomando, se voi sapete il perché ci sono delle irregolarità nelle iscrizioni che uno si ritrova disiscritto da una parte e iscritto da un'altra nello stesso canale, oppure che i suoi iscritti risultano iscritti, disiscritti, eccetera, lasciate un commentario sotto questo video e per aiutare il canale a crescere, condividete questo video con i vostri parenti, amici e familiari affinché anche loro possano commentare il video e condividerlo. Ciao Gennaro Germini! Eh, bene, sono contento. Eh, scusami Gennaro Germini se in questi giorni non ti ho potuto seguire, ma in questi ultimi 6-7 giorni sono stato molto occupato. Adesso passerò il fine settimana guardando i tuoi video e i video dei nostri amici che hanno chattato in questa chat per cercare di stare. Al pari eh, con tutto quello che avete fatto perché ve lo meritate. Chi mi segue, eh, si merita che io lo seguo. Eh, il tema di oggi era come mai a volte, per esempio, nella lista delle proprie iscrizioni. Tu risulti disiscritto da chi ti segue, poi vai nel suo canale e risulti iscritto, cioè, ci sono delle irregolarità, forse perché si sta transitando verso la Nuova forma di presentare gli iscritti. Ma per il momento tu puoi leggere gli iscritti degli ultimi 28 giorni. Eh, Ciao, Sant'Enchan. Io non ho fatto nulla, ho avuto influenza e bronchite. Come mi dispiace, Gennaro Gelmini. Fatti il vaccino, fatti i vaccini perché altrimenti rischi brutto. E, beh, le influenze uccidono allora mi raccomando riprenditi te lo auguro di tutto cuore ma io adesso devo tagliare questa live perché ho parlato per parecchio tempo poi sono stanco data l'ora sono quasi le 11 vediamo un po Sì, dovrebbero essere le 11 se il mio computer è corretto 22 48 e quindi che dire io ultimamente ho perso ore di visualizzazione al giorno ho perso un mucchio di cose perché non ho fatto video per sei giorni si sentiamo voglio dare dei consigli riguardo cosa può essere successo grazie caro amico allora e metti i tuoi consigli sotto questo video condividilo affinché anche altri possano commentare e così può crescere la mia community di iscritti e di followers e poi mi raccomando se per qualche motivo eh, non faccio dei video non, non accontentatevi di aspettare che ne faccia di nuovi ma per favore guardate quelli vecchi perché io ne faccio di vecchi, ne ho fatti, perdon, di vecchi, proprio perché la gente li continui a guardare. Quindi un abbraccio forte e caloroso a tutti e tutti voi, buon fine settimana e se non riuscirò a fare un altro video, buon Natale, eh, buon fine anno, buon anno nuovo e buona Befana. Comunque io spero di poter fare dei video prima da allora lascio come promesso perché altrimenti non finisco più mancano dieci minuti alle undici ma io veramente sono molto stanco allora grazie gennaro Gelmini di seguirmi grazie a tutte e tutti voi Thank to all of you have a good weekend i see you later bye bye i hope to do a video before sunday ciao ciao Forse farò un radio programma in speaker maybe I'll do a speaker radio broadcast ciao Gennaro Gelmini ci sono dei numeri di telefonate numeri strani tramite quelli immettono dei virus in rete che annullano delle funzioni sul canale è davvero preoccupante come fanno a, a, a fare delle telefonate te, te le fanno nel cellulare per fortuna che io nel mio cellulare il motorola moto x seconda generazione non ho la, la scheda sim non ho linea in questo cellulare a me hanno telefonato con questi numeri strani e poi adesso non mi compare più sul canale mio la sezione video piaciuti per fortuna che io non ho io questo cellulare lo uso come un, ta come un tablet perché perché nel 2013 per natale mia madre mi ha comprato questo cellulare che è economico che è durato poco otto mesi allora nel natale 2015 mi ha regalato questo cellulare del 2014 col quale preferisco filmarmi poco ultimamente perché ho fatto delle live perché si surriscalda come un mattone refrattario allora mi filmo con questa vecchia webcamera del 2013 tanto per le visualizzazioni che faccio e con questo microfono analogico però meno male che io nel mio cellulare non ho un la targhetta telefonica la, la io la targhetta telefonica ce l'ho in questo vecchio nokia ascia 302 che è uscito nel 2011 io gliel'ho regalato a mia madre nel marzo 2013 per il compleanno che funziona con il sistema operativo s40 allora vi ringrazio di nuovo. E... A me hanno telefonato con questi numeri, e poi adesso non mi ciao, Saint chan Ciao, Dani Scopino, lo spartano. Sei arrivato in tempo? Stavo per chiudere la live. Stavo parlando di tutti i problemi con le iscrizioni in YouTube. E purtroppo adesso devo tagliare, quindi se poi riguardati il video soprattutto all'inizio e se hai dei commentari perché è venuto molto lungo questo video lo volevo fare di cinque minuti per favore lascia i tuoi commentari qui sotto e condividi questo video Dani, scoppia ah, Dani scoppino lo spartano scusa se pronuncio male il tuo nome allora commenta questo video dani scoppino lo spartano e condividilo affinché anche altri possano commentarlo, così aiuti il mio canale a crescere. Scusa se non ho visto i tuoi video ultimamente perché per sei o sette giorni sono stato molto occupato. Comunque lo farò il fine settimana. Allora, vedi i primi minuti di questo video perché poi ho iniziato a leggere i messaggi in chat e a parlare con i nostri amici che adesso sono aumentati in numero. E mi spiace, care amiche ed amici se vi lascio, ma veramente eh, son, mancano sei minuti alle 11 e sono strapazzato. Buon fine settimana, Dani scoppino lo spartano. Poi un giorno mi spiegherai la ragione del tuo nome. Io mi chiamo Ten chan perché è il mio nome buddista cinese. Ho preso rifugio nel buddismo, poi ho dei video sul buddismo nel mio canale e mi raccomando. Dani Scoppino lo Spartano e tutti gli altri voi. Eh, se non faccio dei video come è successo negli ultimi sei o sette giorni, per favore andatevi a guardare i miei video vecchi, che ne ho più di 1500, 1000, non so quanti, perché così aiuterete il mio canale a crescere. Poi commentateli e condivideteli affinché anche altri possano commentarli e condividerli. E vi prometto che questo fine settimana lo dedicherò a guardare video di tutte e tutti voi ciao grazie ok pollice in su verso tutte e tutti voi che siete in quattro mi spiace tagliare qui la live ma lo devo fare prima o poi ciao ciao